La tutela ambientale è uno degli elementi di una lotta condivisa che tutti e tutti dobbiamo portare avanti, da ora in avanti e che abbiamo portato in avanti fino a ora avanti, come studenti come studentesse, come giovani ma non solo, perché è una lotta che dobbiamo portare avanti al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori perché le lavoratrici e i lavoratori sono i primi e le prime ad essere lesi dalla mancata tutela ambientale lo vediamo ogni giorno nelle fabbriche lo vediamo ogni giorno nelle raffinerie lo vediamo ogni giorno nelle centrali elettriche che bruciano olio combustibile lo vediamo ogni giorno laddove le condizioni di lavoro sono pessime e dove i primi a essere lesi dalle mancate tutela ambientali sono le lavoratrici e, le lavora e i lavoratori. Questo perché spesso e volentieri ci troviamo di fronte a un rigatto padronale, quello per cui si dice o ambiente o lavoro, quello per cui i movimenti ambientalisti sono messi contro i movimenti sindacali, come se fosse una lotta fra poveri perché l'unico a guadagnare in una lotta fra ambiente e lavoro è sempre e comunque il capitale, è sempre e comunque la coscienza patronale. L'abbiamo visto negli scorsi giorni al meeting naziona nazionale eh, annuale di Confindustria, dove la principale organizzazione datoriale di questo Paese ha deciso di parlare poco, se non nulla, di riconversione ecologica, dove non si è parlato di condizioni dei lavoratori, dove si è preferito cambiare argomento, dove si è preferito parlare di pensioni dove si è preferito parlare sostanzialmente di compressione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che sono alla fine della loro vita noi come giovani probabilmente una pensione non la vedremo mai noi come giovani probabilmente vivremo un mondo danneggiato dalla gestione che le classi dirigenti degli scorsi secoli ma soprattutto dell'ultimo secolo hanno avuto un mondo che è danneggiato nel suo ecosistema un mondo che è danneggiato nella vita che tutti e tutti andremo a vivere perché ci troveremo a lavorare in condizioni di lavoro scorrette in condizioni di lavoro lesive dei nostri diritti e oggi dei diritti dei lavoratori per cui questa battaglia va portata avanti va portata avanti perché non esiste una contrapposizione fra ambiente e lavoro esiste solamente la contemperazione di entrambi i diritti esiste la contemperazione delle posizioni del sindacato che stanno al fianco, che sta a organizzare, sta al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori tutti i giorni, delle posizioni dei movimenti ambientalisti che tutti i giorni cercano di portare avanti una battaglia per un pianeta migliore, per un pianeta più equo. Dobbiamo riprendere quello che era il messaggio che vent'anni fa tante giovani e tanti giovani come noi hanno portato nelle piazze a Seattle, hanno portato nelle piazze a Rio, hanno portato nelle piazze a Genova. Perché il movimento dei movimenti, quello che poi è stato definito no global da qualcuno, quasi in accezione dispregiativa, era un movimento che criticava gli effetti negativi della globalizzazione su tutte e tutti noi, gli effetti negativi della globalizzazione capitalistica, che ha portato una compressione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto nei paesi poveri, e ha portato un inarprimento delle condizioni del clima, il clima è innanzitutto un'emergenza sociale perché come diceva qualcuno prima di me, adesso nei paesi più poveri del mondo, nei paesi della periferia del mondo, nei paesi del sud del mondo, la crisi climatica sta mietendo vittime e sta mietendo sangue e sta creando migranti climatici.